perfetto, ho copiato il tutto e eh, ho trascritto il tutto. Grazie ancora, eh, è stato un piacere comunque averti contattato. Eh, in questi giorni tutti i castigati in casa, eh, tutti carcerati. Sto provando un'antenna, una, una endfit, eh, una end eh, non, non trappolata ma a lunghezza di 38 metri e 70, va bene, ti ringrazio. Roger, Italia Kilo Zero, Papa Eco Università. Eh, io utilizzo un dipolo, eh, configurazione V invertita, a circa 4 metri da terra, sorretto da una canna da pesca. La mia potenza è 5 watt con l'FT817, eh, 5,9 più te lo confermo, costante nel, nel QSO. 73, buona Pasqua a te famiglia, ciao e tieni sano. Sì, molto bene, Italia Zoom 4, Victor, Quebec, ti ho copiato eh, perfettamente, ti sei abbassato un po' di segnale, ma sono riuscito a copiarti ugualmente. Bene. E anche la tua antenna devo dire che va, va bene ecco mm, si fa sentire va bene ti ringrazio ancora eh, ti saluto che voglio, voglio fare qualche favoretto ancora Roger 73 ciao ancora E eh, sì, Marco Valle di PM, Trentino si Alex cambio. affermativo affermativo Marco Italia November 3 Lima Oscar Yankee 5-9 adesso, 5-9 il tuo rapporto, io utilizzo 5 Watt, antenna di Polo, V invertita, 4 metri da terra, sorretta da una canna da pesca. A te il cambio. Perso. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra per Italia November 3, Lima Oscar Yankee, QSL. Essendo in parecchio e ho calcolto molto molto male eh? tutto tutto vuole, buona Pasqua buoni collegamenti Roger Marco buona Pasqua anche a te famiglia e tieni sano ciao CQ40, CQ40, CQ40 Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra portate le QRP Fa chiamate in banda a 40 metri. Chiama e passi in ascolto. Roger 59 59 più il tuo rapporto. Qui Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, nome operatore Alessandro in Borgo Valditaro, provincia di Parma. Eh, locator Juliet November 44 Victor Lima, te il cambio. Ricate con la Puglia, potenza. affermativa, affermativo VQS Victor Quebec Sierra riprendendo 5 watt, 5 watt, antenna di polo invertita, 4 metri da terra, eh, buona Pasqua e tienti sano, a te il cambio. Sì, le mie condizioni sono delle cose diverse, andando con un TS570, un di pure un qui invertito. e con il 50 watt qui dall'apparato. Uh, grazie Alessandro, buona Pasqua, buona giornata e presto di sentirci. Roger, Roger, grazie a te che hai pazienza con il QRP. Ciao 73! Roger, eh, sto facendo il filmato. Se non sei su Facebook, eh, te lo mando su qrz, il, il tuo indirizzo mail. QSL? No, ma sono su Facebook. Puoi come Michele Menuti, Michele Mennuti. Roger, allora ti chiedo l'amicizia così ti becchi il video. Ciao ancora, 73. Ciao Alessandro, 7.30, buona parte della sera. America, America, America, America, America. Roger, Roger, scusa, Italia Uniformotto, Alfa Hotel Lima, Alfa Hotel Lima, 5959 più il tuo rapporto. Qui stazione QRP, barrato portatile, 5 watt di potenza, antenna di polo invertita, nome operatore Alessandro, a te il cambio. Ok, Alessandro, 5 di te, Roger, Roger, allora, gli auguri di buona Pasqua e soprattutto l'augurio di mantenerti, mantenerti sano, a te il cambio. No, 73 ancora, ciao Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portateli in QRP per Italia Tango 9, Yankee Mike Mike. Sì, 4, finale, per favore, più suffitto, grazie. Certamente Victor Quebec Sierra, Victor Quebec Sierra, Victor Quebec Sierra QSL. Roger, buona Pasqua anche a te, Tienti sano, ciao 73, Roger, Roger, Roger, mille gradi, 73, ciao, secondo Oscar Romeo, 4 pay home, Oscar Romeo 4, pay home, 40 Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP Portable. Roger, Roger, my friend. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable, QRP in the garden. My name is Alessandro. Your report is 59 plus. Roger Alessandro, grazie per te 59, 59, 73. Ciao. 73, molto simpatico il call. Very nice the call. Thank you, happy Easter. Bye bye. Ciao, ciao. Bait, you are dead. Oscar Romeo four, Oscar Romeo four, home, 40?